Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Oggi a Camuci è stato il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Sandrelli, il 53enne morto a seguito delle gravissime ossioni riportate mentre era a bordo della sua auto che è andata a fuoco a Roma. Persone che si permettono di mandare, che non, non, non, non soccorrono chi è, una situazione disperata, non solo, la filmano e la mettono in rete. Cioè, io proprio penso che peggio di così non, non possa andare la situazione. Quindi spero vivamente che comunque vengano individuati i colpevoli e, e, e assegnate la giustizia. Ecco. A parlare una parente, nel giorno dell'ultimo saluto a Francesco Sandrelli, il 53enne morto lo scorso 24 marzo a Roma,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 foto una pubblicazione, La casa nella foresta, in suo ricordo una poesia. Parliamo adesso del processo. Baby Gang Montana lascerà il carcere di Prato per una comunità terapeutica dove resterà sempre ai domiciliari in attesa della sentenza. Il ventenne è considerato il leader delle Baby Gang che tra il 2020 e il 2021. Avevano seminato il panico tra i giovani aretini, adesso per lui una misura cautelare meno afflittiva come deciso questa mattina dal collegio giudicante presieduto da Elena Pisto. Ad avanzare l'istanza era stata la legale di fiducia del giovane, l'avvocato Francesca Arcangioli. Il procedimento adesso riprenderà nel mese di maggio. Voltiamo pagina questa mattina, attimi di paura, all'istituto comprensivo Margaritone per il crollo di una parte del controsoffitto. È caduto un pannello del controsoffitto di un'aula, eh, non ci sono altri danni nella scuola, ora stiamo valutando e soprattutto controllando nelle altre aule, quindi faremo un controllo generalizzato su tutta eh, la scuola. Attimi di paura, questa mattina alla scuola secondaria di primo grado Margaritone ad Arezzo, dove è crollata una porzione di controsoffitto all'interno di un'aula. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo per le verifiche della struttura e i sanitari dell'emergenza urgente. Un ragazzo è stato infatti colpito dai pezzi che sono caduti a terra e è stato portato all'ospedale San Donato in codice verde per le cure del caso. Parlando con la preside, eh, proprio durante un cambio dell'orario c'erano dei ragazzi all'interno dell'aura che tra l'altro stavano uscendo e quindi eh, poi dopo mi ha detto che è stato, eh, il pannello ha è, è, è preso sopra un bambino e quindi mh, dopo sono intervenuti anche i vigili del fuoco appunto. Mi hanno detto bene, gli hanno, fatto dei, gli hanno dato dei punti di sutura, però tutto a posto. L'aula è stata posta sotto sequestro e sono tuttora in corso le indagini. L'aula è chiusa, sono intervenuti i vigili del fuoco, noi già abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici della manutenzione per valutare quelli che erano anche i possibili danni che potevano arrecare appunto della situazione. E domani continueremo nei controlli anche nelle altre aule per vedere quelli che saranno magari altri problemi che potranno emergere. Sono state prese di mira tre farmacie nella notte da malviventi in Valtiberina a cavallo tra l'Umbria e la Toscana. Il primo episodio alle 5 a Santa Fiora alla periferia di Sansepolcro... Qui Ladri hanno sfondato la porta d'ingresso, una volta dentro però si sono dovuti accontentare di pochi spiccioli del fondo cassa perché a metterli in fuga c'è pensato il sistema di allarme. Quindi a bordo di un'auto rubata a Roma si sono diretti verso Monterchi per prendere di mira in questo caso la farmacia del paese, ma sono stati messi in fuga dai titolari che abitano al piano superiore che insospettiti dei rumori si sono affacciati. La banda infine ha colpito anche a Selci Lama, in questo caso in Umbria, eh, con un magro bottino però si sarebbero dati alla fuga. Sugli episodi stanno indagando i carabinieri, e al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. E adesso andiamo a sentire l'appello di Mariano Scogliamiglio, titolare dell'omonimo ristorante, che tre anni fa ebbe una grande visibilità con il programma televisivo Quattro Ristoranti, ma che adesso è in grave difficoltà.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 La pastiera che è un dolce tipico napoletano che vedo che piace, quindi si sì, richiama una bella pastiera. Passiamo alla politica. L'onorevole di Forza Italia Enrico Mazzetti ha incontrato ad Arezzo le categorie economiche per parlare del nuovo codice appalti.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 ma se spiegati e compresi probabilmente aiutano tutti i professionisti e i cittadini ad avere le migliori risposte. Ed ancora PNRR, lato Toscana Sud e se Toscana si sono aggiudicate 21 milioni di euro per 30 progetti. Parte dalle piattaforme di raccolta e si procede con il cambiamento dei cassonetti, mettendo i cassonetti con il chip che consentono al cittadino di identificare chi è, che fa il conferimento di rifiuto solido urbano per passare poi a un sistema per il miglioramento della qualità della raccolta differenziata. Sono 30 i progetti ammessi ai finanziamenti PNRR che interesseranno i comuni della Toscana Meridionale, lato Toscana Sud che comprende i 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e del comprensorio della Val di Cornia in provincia di Livorno, si è giudicato con il supporto tecnico di Sei Toscana, il gestore unico del servizio rifiuti dell'ambito territoriale un finanziamento di oltre 21 milioni di euro attraverso il bando mite economia circolare promosso dal governo. Da sottolineare che questi 30 progetti finanziati dal PNRR con 21 milioni di euro rappresentano in Toscana praticamente un unicum. Il Toscana Centro non ha ottenuto finanziamenti, la costa ha ottenuto 5 milioni di finanziamento la Toscana Sud è riuscita a fare un lavoro di grande sintesi tra i comuni e il gestore, in modo tale che quello che si è portato a domanda è stato quasi integralmente finanziato. Quindi una, una, una grande risposta in termini di efficienza di quello che è, come ho detto anche in altre occasioni, l'ambito territoriale ottimale oltre il quale si perde concretezza rispetto ai territori. Quindi gli atto della Toscana, alla fine, anche se li abbiamo un po' criticati all'inizio, oggi stanno funzionando, perlomeno la Toscana Sud sta funzionando bene. Già da quest'anno e nel 2024 si vedrà la maggior parte del della ricaduta sul territorio di questa progettazione. Sapete tutti che il PNRR deve chiudere entro il 2026, quindi in realtà sono i prossimi due, tre anni al massimo. Ma i cittadini che cosa vedranno? Vedranno un modo di raccolta differenziata sempre più intelligente, sempre più dalla loro parte. Una raccolta differenziata sempre più intelligente che peserà meno sull'ambiente e sulle tasche dei cittadini. Ovviamente, sull'ambiente fondamentalmente perché più cresce la percentuale di differenziata e meno si deve portare a termovalorizzazione e quindi migliorare il sistema emissivo di CO2 e dal punto di vista economico questi miglioramenti vengono, vengono in sostanza finanziati da un soggetto terzo per cui non ricadono in tariffa e quindi il cittadino avrà un servizio migliore a costi più bassi. Cambiamo argomento, a meno di un anno dall'incontro di Rondine con il segretario generale delle Nazioni Unite è stato firmato in questi giorni un protocollo d'intesa tra Rondine e l'alleanza delle civiltà delle Nazioni Unite alla presenza della missione permanente d'Italia alle Nazioni Unite. Tramite la firma del protocollo d'intesa le due realtà potranno iniziare adesso a strutturare collaborazioni su principali temi di lavoro delle due organizzazioni quindi sull'educazione alla pace al dialogo interculturale ed interreligioso oltre a sviluppare assieme progetti e studi su più contesti nazionali ed internazionali e adesso ci spostiamo all'impianto AISA di San Zeno dove ieri sono tornati gli studenti per i progetti Zero Spreco una volta che avete scritto Zero Spreco in questo foglio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 alla Parco Ambrosoli nei pressi del Tribunale di Arezzo si tratta del primo appuntamento del Nuovo Anno e sono stati raccolti 20 kg di spazzatura dal parco e dalla zona adiacente. Non sono state riscontrate particolari criticità all'interno del parco se non cumuli di rifiuti nella zona del parcheggio oltre a resti di bivacchi ed altri materiali documentati e segnalati alle autorità competenti. Il prossimo appuntamento è per il 6 maggio al Parco del Colle del Pionta. E si avvicina la Pasqua, anche ad Arezzo è tutto pronto per le vie Crucis che torneranno sia in uh, città che in tutta la provincia. Sarà una Pasqua senza restrizioni, non accadeva da tre anni. Le immagini di una città deserta sono per fortuna solo un ricordo. Tornano dunque anche le vie Crucis nell'Aretino tra rievocazioni storiche e spiritualità, tradizioni che si rinnovano in ogni angolo della provincia, dalle più piccole alle più grandi parrocchie del territorio. Questa del 2023 sarà anche la prima Pasqua Aretina per Andrea Migliavacca, neo vescovo della diocesi aretina, succeduto a Riccardo Fontana. Il venerdì santo inizierà alle 9 in Duomo ad Arezzo e alle 18 le celebrazioni della Passione del Signore. Alle 21 il vescovo sarà a Cortona per la processione dei simulacri che si concluderà nella concattedrale per la commemorazione della Passione di Gesù Cristo. La reliquia fu donata a frate Elia dall'imperatore di Costantinopoli e da lui portata qui nel 1242. Le vie Crucis nell'Aretino torneranno anche a Castiglion Fiorentino, Rigutino, Santa Firmina e sulla collina di San Zeno, tutte molto attese. Il sabato santo la veglia pasquale inizierà alle 23. Il giorno di Pasqua poi le celebrazioni presiedute dal Vescovo Andrea inizieranno alle 10.30 nella Cattedrale di Arezzo. In Piazza Grande, domenica 30 aprile, invece, torna l'appuntamento con foto antiquaria, la storica mostra mercato organizzata da Fondazione Arezzo in Tour in collaborazione con il fotoclub La Chimera. Sotto le logge Vasari, dalle 9 alle 18, 30 espositori provenienti da tutta Italia daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione. Non mancherà poi una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico. A pochi passi da Piazza Grande nell'atrio della provincia di Arezzo invece da oggi mostra eh, l'esposizione Sorvolo. Guardare il paesaggio non soltanto come qualcosa di fondamentalmente eh, estetico ma cercare di leggere tra le venature, tra le forme qualcosa che fa invece eh, costruisce un coro visivo e musicale eh, delle percezioni e delle espressioni umane. Un tentativo di rappresentazione allegorica dell'osservazione a distanza presentato sotto forma di concerto. È questa l'idea di Franz Rosati realizzata con sorvoli. È un mondo complesso, tanto è vero che indaga e investe diversi sensi, non solo la vista, ma vedrete che sentirete anche della musica. Ed è un po' come diciamo, un piccolo frammento di un'opera lirica contemporanea, dove c'è una parte visiva quindi una parte che racconta, o che si può raccontare e una parte invece che si deve percepire quindi sentire con l'aiuto della musica un'installazione di arte digitale che l'artista assembla con immagini satellitari e spazi virtuali generati dall'analisi delle informazioni recuperate dai veicoli spaziali in orbita attorno alla Terra un percorso audiovisivo multimediale tra immagini ma immerso in un suono generato da algoritmi di machine learning assolutamente intermediale multidisciplinare o in qualche modo comunque sia importante il fatto che si utilizzino tante differenti tecniche e media per la realizzazione alla fine di un lavoro unico di un lavoro unitario che veicola un contenuto fondamentalmente coeso e strutturato La mostra Solvoli sarà ospitata nell'atrio d'onore del palazzo della provincia di Arezzo sino a giovedì 4 maggio. Siamo nella parte più antica, nella parte più importante nell'acropole di Arezzo quindi siamo tra il Duomo la, eh, la fortezza e appunto la, la provincia quindi dove era nato tutta la, la città di una volta, ecco, l'arte contemporanea qui è una vera sfida, ma anche una bella mostra d'arte contemporanea. Passiamo alla pagina dello sport, all'inclusione sociale, incontra lo sport al trofeo Guido Guidelli. La manifestazione organizzata dalla SBA in programma dal 23 al 25 aprile tornerà ad ospitare di nuovo il Tantam Basketball di Castelvolturno, una squadra costituita esclusivamente da ragazzi extracomunitari di provenienza africana con problemi di inserimento e con difficoltà economica a cui viene fornita l'opportunità di giocare a pallacanestro in modo gratuito. La partecipazione di questa realtà è prevista con il fondamentale supporto del Comitato di Arezzo della WISP. Questa per Stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.